Tiziano Pesce, una buona serata. Buonasera dottor Maggioni, buonasera a tutti i telespettatori, grazie del gradito invito. Grazie, allora che impressione hanno fatto queste immagini, eh, in particolare eh, quelle del Belgio, dell'Inghilterra, dunque nazionali importanti, con grande visibilità, grande seguito, che hanno fatto eh, questo segno, si sono inginocchiate eh, per i diritti eh, di tutti. Sì, ma intanto io penso che gli europei in questi giorni rappresentino una grande manifestazione, dall'altissimo valore eh, che porta sicuramente risvolti positivi anche allo sport sociale, anche allo sport cittadinanza, anche al nostro sport quello apparentemente lontano da quei palcoscenici. E Io credo che nello specifico eh, di, questa, di questa manifestazione si debba sicuramente guardare con, eh, con molta attenzione questo, questo fenomeno di cui lei parlava poco fa, comprenderlo eh, io direi anche studiarlo per eh, operatori dello sport come noi e per quanto possibile per, per, possibile per ognuno di noi anche eh, sostenerlo eh, io credo che se ecco, possiamo dire così se è vero che i cambiamenti eh, avvengono attraverso anche semplici gesti quotidiani credo che sia altrettanto vero che occasioni ecco, come queste mediatiche importantissime possano sicuramente dare una mano, contribuire ad affrontare il fenomeno della promozione dei diritti, il fenomeno del razzismo e sicuramente ecco, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità sicuramente di cambiare mentalità di cambiare comportamenti e approcci di tante persone, perché sicuramente il razzismo è un problema serio in alcune situazioni, in alcuni ambiti, lo possiamo definire ancora come una vera e propria piaga, ma che tocca diversi ambiti, da quello dal colore della pelle, la condizione di genere, non dimentichiamo... E naturalmente Lì, sensuale, lo, lo sport pesce... Lo sport pesce è un veicolo eh, per eh, raccontare storie positive, storie di cambiamento. Un pallone spesso può fare eh, molto più eh, di eh, tanti altri strumenti. Abbiamo forse eh, dalla regia qualche immagine dell'ultima edizione dei mondiali antirazzisti eh, che si sono eh, tenuti a Riace eh, due anni fa. Eccole qui, i mondiali antirazzisti... Eh, sono un'occasione di incontro un'occasione eh, di, di sport praticato eh, dal basso eh, non c'è l'arbitro perché eh, ci si eh, regola eh, naturalmente eh, tra giocatori nel massimo del fair play giocano eh, anche eh, le donne, dunque eh, squadre eh, miste. Eh, le chiedo eh, in conclusione eh, quanto esperienze di questo tipo che tengono insieme il sociale, eh, lo sport eh, e naturalmente anche le storie delle persone eh, servono eh, per costruire una società diversa? Sì, esperienze come quella dei mondiali antirazzisti che ha dato vita, ha gemmato negli ultimi anni un vero e proprio almanacco di appuntamenti WISP sul territorio per dire non razzismo sono assolutamente importanti. Si parla un linguaggio semplice, si parla il linguaggio dello sport, dello sport di base, dello sport sociale per dire tutti insieme atleti, dirigenti, no alle discriminazioni attraverso lo sport per promuovere sicuramente uno sport antirazzista ma un'idea di società aperta e accogliente. Ricordava proprio il modello dei mondiali antirazzisti, eh, partite autoarbitrate, negli ultimi anni siamo, abbiamo superato anche i confini della pratica del calcio, abbiamo inserito nel palinsesto delle attività la pallavolo, il rugby, il basket, ma poi ancora il beach volley, il beach tennis e tanto altro la caratteristica di queste iniziative è la convivenza tutti i partecipanti costruiscono insieme per la durata delle attività una comunità potremmo dire con un grande mosaico di lingue differenti di storie differenti eh, per ribadire ovviamente ancora una volta e lo facciamo con forza sempre come Wisp in tutte le nostre attività la centralità delle persone la centralità di occasioni di confronto e di dialogo appunto mediante lo sport. Grazie davvero al presidente nazionale della WISP eh, Tiziano Pesce. Una buona serata. Eh, questa è la storia eh, dei mondiali antirazzisti. Scorrono i titoli di coda, anzi, lo hanno già fatto su questa puntata eh, di.